Make it, do it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, make it, le it, è stata un'ottima opportunità per interagire con persone che lavorano nel mio ambito. Mi ha fatto conoscere un sacco di persone meravigliose, ma soprattutto mi ha dato l'opportunità di trovare un magnifico lavoro. Un'opportunità di lavoro, di vivere qui a Milano e di crescere. La possibilità di avere una panoramica di tutto ciò che c'è di nuovo in questo mondo. Mi ha dato la consapevolezza di non essere da solo, nel voler un'Italia migliore. Campus Party è innovazione. Uh, voglio rimettersi in gioco. È meraviglioso. È un punto di ritrovo con gli amici, eh, un'opportunità, eh, voglia di ritornare, divertimento così come innovazione e amore per la condivisione. Campus Party sono io, sono loro, siamo un po' tutti. never, never.